Vogue 2015, giorno 25, ultima settimana! Yeee! Yeah! Tutta in discesa! No, non è vero, in questo momento sono in salita, ma tutta in discesa! Allora, l'argomento di oggi è la serie TV che ti incolla al divano. Eh no! La mia serie TV preferita non mi incolla al divano, mi ci cementa, mi, mi lascia lì! con il pronta presa, non mi sposto più. Lui è extraterrestre, lui ha più di mille anni, lui è in grado di viaggiare nello spazio, ma anche nel tempo. La sua nave spaziale dentro è comodissima, perché è letteralmente infinita letteralmente! e fuori è molto comoda da parcheggiare, perché occupa appena lo spazio di una piccola cabina telefonica blu della Polizia Britannica. Lui è il dottore, il Doctor Who, e io sono un Bene, questa è la mia serie che mi lascia piantumato sul divano. Qual è la vostra? Fatemelo sapere con un commento qua sotto e, come sempre, ricordatevi pollice in alto, condividi e iscrivetevi al canale! Io sono Grizzly, questo è Vogue 2015, giorno 25, e noi ci vediamo domani col prossimo vlog, ciao a tutti!